Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non ci conosce, noi siamo Rossella e Alberto. Ciao! Oggi vi parleremo in questo video di come sia importante inseguire i propri sogni e obiettivi dettati uh, dall'anima, quindi in allineamento alla nostra anima, al nostro sacro cuore. Eh, vi porteremo dei consigli... Eh, molti dei quali sono stati dettati dall'arcangelo michele quando ho iniziato il mio percorso spirituale anche il mio cammino eh, con youtube quindi il mio lavoro con youtube eh, e il mio lavoro di coaching nell'aiutare le altre persone eh, e come l'arcangelo michele ha anche guidato alberto a seguire questo percorso e ad accompagnarmi in, questo, eh, in, questo, in questa strada meravigliosa eh, che è quella della non solo di eh, cioè non si parla solo di allineamento spirituale ma anche di aiutare gli altri eh, con gli strumenti che l'arcangelo michele ci eh, ci offre ok allora Vorrei mh, raccontarvi un po' di me quando ho iniziato, eh, ricordo che mh, eh, la verità ho iniziato che non avevo disponibilità economiche eh, e quindi ho dovuto arrangiarmi, ho dovuto fare tutto da sola, ho creato il mio sito web sotto consiglio degli angeli e dell'arcangelo Michele, quindi ho studiato tanto su internet come fare un sito web quanti di voi hanno un'attività eh, non hanno il, il denaro a sufficienza per pagare un webmaster eh, piuttosto che per fare eh, diciamo tutte le azioni di marketing anche perché eh, diciamo è molto mh, porta diciamo a spendere molti molti soldi e quando tu questa possibilità economica non ce l'hai ti blocchi ecco come superare i blocchi ecco è possibile eh, agire in un'altra direzione quindi è possibile creare un sito web eh, anche senza l'aiuto di un webmaster o di una persona esperta, va bene? Eh, io ricordo che iniziai il mio... Eh, veramente... Um... Cost ho costruito il mio sito web con appena eh, 100 euro. Perché vi racconto questo? Perché molte persone si zappano i piedi prima del tempo, non si danno la possibilità di iniziare un percorso e quindi vedono il fallimento ancora prima di eh, intraprendere. <coughs> un'azione diretta nella direzione dei propri sogni quindi è possibile avviare una propria attività anche se dipende naturalmente da che tipo di attività però quando si tratta di fare un lavoro sui social chi lavora online come me eh, su youtube piuttosto che su facebook o su altri eh, diciamo altri come si chiama social, social eh, è possibile diciamo eh, iniziare da, da zero con poco va bene io ricordo che mh, appena ho pubblicato il mio, eh, il mio sito hanno iniziato ad arrivare le prime persone, però io chiedevo all'Arcangelo Michele e agli angeli come posso arrivare a un pubblico più, eh, più vasto, e ricordo che il suggerimento fu quello di iniziare col video delle carte. Avevo 10.000 paure! Adesso la domanda è questa: eh, per iniziare, qualunque sia il tuo percorso, qualunque sia il tuo lavoro, qualunque sia il tuo, eh, diciamo il tuo progetto, può essere un progetto spirituale se sei un, un operatore di luce, come può essere un altro tipo di lavoro tradizionale. Quante paure ti bloccano e non hai il coraggio di agire perché hai paura del giudizio delle altre persone? Bene, cari anime infinite, io avevo veramente paura del giudizio degli altri, delle persone che magari conoscevo e potevano giudicarmi perché magari non capivano il mio lavoro, non capivano la mia spiritualità e, e ho impiegato, vi dico la verità, mesi. Prima di fare il mio primo video su YouTube, fino a quando non capito un evento molto importante, molto forte nella mia vita, eh, che mi fece capire eh, non, che non aveva senso procrastinare, non aveva senso... Eh, che dovevo diciamo veramente fregarmene del giudizio degli altri e dovevo avere il coraggio di portare il mio messaggio degli angeli dell'arcangelo michele eh, senza eh, mettermi il problema che altre persone avrebbero potuto giudicarmi anche perché uno dei, mh, dei blocchi più grandi per chi intraprende qualsiasi tipo di attività è anche quello del giudizio delle, delle altre persone e quindi diciamo che quello che insegna l'arcangelo michele è che lo strumento più potente per, eh, per agire è quello di superare la paura, dietro la paura noi abbiamo il successo, eh, è vero che noi nel nostro percorso di coaching insegniamo alle persone eh, come fare per affrontare le proprie paure e le persone eliminano le paure molto velocemente, ma tu che mi stai guardando se non hai intenzione di intraprendere un percorso di coaching con noi e hai paura ti posso garantire che eh, l'unico modo per superare la tua paura è agire eh, nella direzione opposta alla paura e così eh, ti rendi conto che da una grande paura magari dietro ci sono 10.000 altre paure, magari questa paura di agire dipende dal tuo senso di inferiorità perché magari da bambino ti sei sentito un po' denigrato, preso in giro, è un esempio, eh, vi, ti posso garantire che superando quella paura 10.000 altre paure alla base ok che eh, portano che hanno creato che hanno creato la tua paura più grande andranno via e quindi tu ti sentirai più forte più coraggioso più determinato di agire nella direzione dei tuoi sogni e io ho fatto questo e ricordo che il mio primo video su youtube è stato un successo eh, straordinario tante persone hanno iniziato a guardare e a seguire le mie letture angeliche e poi piano piano ho iniziato a pubblicare dei video sull'arcangelo michele sulla protezione psichica faremo dei video altri video per eh, completare un po questi argomenti e le persone hanno iniziato a essere interessate eh, ho pubblicato le preghiere piano piano il mio canale youtube ha iniziato a crescere e questo era un sogno che io avevo eh, Già da dieci anni, dieci anni fa, perché era circa il 2012, io avevo iniziato a frequentare i miei primi seminari un po' con Dorin Virtu, un po' con altri maestri, eh, e io sentivo di voler fare questo come lavoro, era una chiamata grandissima, volevo aiutare gli altri, ma avevo paura ero paralizzata credevo di non essere all'altezza credevo di non avere abbastanza competenza. ho fatto tanti corsi tanti seminari ma alla fine l'arcangelo michele mi fermò eh, e mi disse adesso è venuto il, il momento di lavorare su di te e quindi la mia domanda è questa quanti anni sei eh, stai aspettando eh, quanti anni stai aspettando eh, e ancora non hai agito, e ancora non ti sei messo in gioco, e ancora non ti sei messa in gioco. Ecco, non sentirti in colpa, non sentirti impotente, non sentirti incapace, questa è una fase di... Uh, apprendimento nel senso che uh, questo tempo che tu hai dedicato tra a non far niente in realtà ti è servito per crescere io ricordo che ho impiegato tre anni della mia vita a meditare a pregare a perdonare a guarire prima di mettermi in gioco in azione e poi è scattato quel click va bene può darsi che questo video ti possa aiutare un pochino a a, diciamo, a, far, a far scattare appunto quel click, giusto? Certo, sì beh sono, sono cose che capitano a molti no? il fatto della paura di non essere abbastanza di essere presi in giro e di non essere pronti eccetera c'è anche a me, insomma sono sempre stata una persona molto particolare quindi avevo amici particolari non sono mai stato uno diciamo con grandi compagnie anche a casa comunque non era facile perché i miei sono, sono brave persone però su certe cose magari sono un po' scettici, sono un po'... probabilmente sono stati bombardati anche loro da credenze, quindi per me è sempre stato un po' difficile perché chiaramente uno avrebbe anche voglia di esprimersi, di raccontare, no? Solo che se parli con persone che o ti prendono per scemo o non gliene frega niente, tu impari a capire con chi parlare perché poi comunque le persone interessate le trovi, eh? le puoi trovare a un colloquio di lavoro, le puoi trovare al parco sedendoti su una panchina il discorso appunto è quello comunque di, di credere veramente nei propri sogni, di, di crederci, di agire, poi comunque se sei connesso con te stesso, se fai il lavoro su di te, se leggi bla bla bla, le cose accadono, l'universo ti fa capire per cosa sei portato, le persone ti arrivano, è solo questione di tempo. Ci vuole anche equilibrio, cioè ci vuole pazienza, agire, ma anche non agire, no? Que quello che tu pensi ti pensa, quindi è sempre... Cioè nel mondo quello che ti serve, le persone giuste, eccetera, ci sono da qualche parte. Certo. Quindi se tu fai le azioni giuste, fondamentalmente non ti devi inventare nulla. È chiaro che poi delle volte l'universo, l'arcangelo Michele ti fanno capire le cose in modo più soft, delle volte, ma non per sadismo, ci sono degli episodi un po' più forti, più forti. di altri. Io stesso, comunque, ho, sono stato da, da, da tanti coach, operatori, sono stato a tante conferenze, cercavo di continuare a raccogliere informazioni. A un certo punto, e anche con questa situazione che stiamo vivendo, l'universo ci ha dato un po' una pausa, no? Cioè, cerca di focalizzarti con quello che hai. Basta andare in giro, basta fuggire, fermati dove sei con quello che hai, con le persone che ci sono, cerca di essere onesto con te stesso e quindi, come avete visto, si è fermato un po' tutto. Però, però le opportunità non è che si sono fermate, ci sono, c'è internet, grazie a Dio, se no, noi non, non potremmo certo. fare i video. E quindi, insomma, anche a me, Michele ha dato, ha dato i suoi consigli belli forti, quindi io ci ho messo un po', perché chiaramente ognuno ha i propri tempi, però pian pianino mi sono reso conto che la vita che stavo facendo non era, non era più corretta per me. Quindi, ok andare nella natura, ok meditare, però diventavo sempre più sensibile a certi ambienti. Eh, facevo fatica, quindi ho dovuto, ho dovuto iniziare a fare, a fare cose diverse. Chiaro che l'inizio non è semplice, perché è la classica zona di comfort, che magari ti lamenti, però tutto sommato magari per paura del nuovo, dell'abbandono, cose varie. Però ho iniziato ad avere intorno persone diverse, a fare cose diverse e questo pian pianino mi ha portato risultati diversi, mi ha portato un umore migliore, eccetera. Quindi non, non abbiate paura di fare, abbiate paura del nuovo, abbiate più paura di quello che credete di fare, di, di, appunto delle comodità, cercate di fare cose nuove, vedrete che comunque pian pianino farete sempre più chiarezza, diventerete sicuri continuate a lavorare su di voi, cercate di focalizzarvi sempre di più e vedrete che veramente succederanno autentici miracoli. Cercate di essere molto, molto osservatori. Io personalmente sono uno che guarda molti numeri, i nomi, poi tutto aiuta assolutamente eh, quello che vorrei mh, aggiungere che è vero ho, passato, ho trascorso tre anni della mia vita a pregare a meditare a lavorare su di me e tutti gli strumenti che oggi io, alberto utilizziamo per aiutare gli altri li ho usati su in primis su me stessa quando eh, dovevo passare all'azione e, e non riuscivo a farlo appunto ho utilizzato questo strumento che si chiama logo stealing per eliminare il blocco e la paura, non ci avevo pensato per anni e invece quando ero pronta, cioè ero pr perché molte persone dicono eh, ma io non ho la forza, io non ce la farò mai ecco è perché ancora tu non sei pronto, non sei pronta, ma se dentro di te ti senti pronta però hai paura non sai come fare ecco che le paure possono essere eh, superate, io personalmente ho utilizzato questo strumento che è molto potente e e mi ha aiutato a eliminare i sistemi di credenze limitanti eliminare il, il senso di vergogna la paura, il giudizio degli altri ecco perché queste sono alla base le paure che ci impediscono di agire nella direzione dei nostri sogni e dei nostri obiettivi e anche di procrastinare ok eh, quando sei pronto cioè un conto è ancora non ti, non ti senti pronto per fare una cosa però quando sai di essere pronto e continui a procrastinare questo ti ruba l'energia, questo ti distrugge questo ti immobilizza questo ti impedisce di realizzare i tuoi sogni e magari poi passi tutto il giorno a lamentarti che le cose non cambiano nella tua vita ecco se ti trovi in quel livello è venuto il momento di agire quindi come ho detto prima il successo è Opposto, alla, cioè è la parte opposta alla paura, se superi la paura raggiungi il successo, quindi se la stessa cosa vale per il blocco, il blocco è la procrastinazione, se tu superi questo blocco riuscirai a, ad agire piano piano, un'azione o un, una piccola azione ogni singolo giorno ti aiuterà a creare il tuo disegno, a creare il tuo progetto, a creare la tua attività, qualunque essa sia, ok? Ieri eh, si è parlato tanto di. Eh, abbiamo visto, diciamo, un, un webinar che ci ha aiutato perché comunque noi continuiamo a creare nuove, eh, come nuove competenze perché noi vogliamo. Crescere, vogliamo migliorare ma per aiutare noi stessi ma anche per aiutare gli altri quindi abbiamo deciso di fare questo, eh, questo video e ieri un consiglio che, che è stato dato eh, da, da un coach molto eh, se non sbaglio il suo nome è Michael Tracy il figlio, figlio di Brian okay. Tracy eh, è quello che è stato spiegato lui ha detto eh, quando siete poco creativi e non sapete da dove cominciare e avete l'ansia perché ogni giorno fate sempre le stesse cose ok allora uscite la mattina andate sempre nel solito bar a fare colazione cambiate bar andate sempre nello stesso paese a fare shopping cambiate città eh, siete sempre nella stessa città e vista stretta fate un viaggio fate un'esperienza tipo quella che stiamo facendo io e Alberto eh, non avete tanti soldi e non sapete cosa fare uscite a fare un, una passeggiata nella natura andate sempre nello stesso parco andate in un altro parco cioè il concetto è cambiare le sinapsi perché eh, quando tu sei abituato a fare sempre le stesse cose eh, non hai Idee creative, alle volte cambiare, eh, cambiare città, cambiare paese, cambiare abitudine, mangi sempre le stesse cose, cambia, ok? Eh, bevi di più, fai esercizio fisico, vai a ballare, balla dentro casa, se, vai se, se balli sempre dentro casa vai in un parco e fai esercizio all'aria aperta, insomma fai qualcosa che ti dia la possibilità di avere nuova ispirazione nuova creatività e questo ti farà venire le cosiddette intuizioni noi lavoriamo con l'arcangelo michele eh, io ci sono dei periodi in cui io sono molto creativa altri in cui magari eh, vivo più nella vita quotidiana e l'arcangelo michele eh, vedete la coincidenza eh, Michael Tracy ha detto di cambiare abitudini noi siamo venuti qui a Londra e qua stanno nascendo nuove intuizioni nuove idee creative sia per me che per Alberto ma anche per voi quindi il messaggio di questo video è quello di agire agire nella direzione dei propri sogni non procrastinare se tu hai un sogno inizia ad avere chiara la visione di quello che è il tuo sogno eh, un altro mh, un altro strumento che vi può aiutare tantissimo è quello di scrivere in un libro in un quaderno tutti i vostri sogni e i vostri obiettivi e anche scrivere quando volete raggiungere questi sogni, perché sennò poi i sogni rimangono sogni, per concretizzare un sogno, per poterlo manifestare sulla materia, voi non ci crederete, ma la scrittura, la scrittura dei propri sogni obiettivi ti dà, ti aiuta a mantenere il focus, avere una visione chiara di quello che noi vogliamo raggiungere, quindi anche la visualizzazione, molti credono che sia metafisica, che siano fesserie, in realtà tutto ciò che è stato creato nella materia è nato da un'intuizione. Quindi Certamente. voglio dire lo stesso internet è nato dall'intuizione, ok? Le, le, le connessioni, eh, l'elettricità, l'energia elettrica, cioè i geni hanno avuto idee e poi le hanno riportate nel piano della materia. Quindi i tuoi sogni per non rimanere nell'etere devono essere riportati... Eh, come nella materia inizia a scriverli a scrivere quello che tu vuoi raggiungere va bene un modo che può essere utilizzato per accelerare questa manifestazione è scrivere i tuoi sogni obiettivi nel presente come che li hai già manifestati ad esempio io voglio aprire un negozio una profumeria ent entro il 2020 ok trasformiamo questa fase grazie perché ho aperto la mia profumeria in centro a Verona. Eh, è un negozio bellissimo mettere più particolari possibili è un negozio bellissimo vendo tantissimi profumi anche i più rari eh, sono molto felice ho realizzato il mio sogno quando una persona inizia a ragionare così inizia a sentire a vibrare nella frequenza di quel sogno eh, ragazzi la manifestazione non è Magia o un'arte oscura è un modo per immedesimarci nei nostri sogni, tanto è vero le persone che raggiungono i sogni più grandi sono le persone più entusiaste, sono le persone che credono nel sogno, che visualizzano il sogno, ma che sentono, cioè sentire dentro che questo è possibile. Però molti di voi magari fanno tutte queste azioni, quindi eh, iniziano a essere più creativi, iniziano ad agire nella direzione dei propri sogni, iniziano a scrivere i propri sogni, però sentono dentro di non farcela. Allora io il consiglio che vi posso dare eh, è quello di pregare, di fare le preghiere dell'Arcangelo Michele, che è veramente il processo di liberazione, la preghiera della protezione, la preghiera della casa ma anche il processo del perdono sono strumenti potentissimi per eliminare questi disagi interiori questa paura di non farcela oppure laddove potreste aver bisogno potete rivolgervi a noi perché noi facciamo logo ceiling. è uno strumento che voi poi potete usare da soli e veramente vi libera da questi contrasti io non conosco vi giuro che veramente ho fatto tanti corsi, ho visto tanti strumenti, tantissimi spirituali, meno spirituali, più sulla PNL, più qua, più là, più concreti, più mentali. Io vi posso garantire il logo Sealing è uno strumento potentissimo che utilizza e si avvale del potere della parola, quindi veramente semplice e vai tu cioè tu veramente inizi a ottenere un risultato nell'andare a recuperare la tua energia vitale legata alla paura, al blocco, alla sensazione negativa, alle emozioni negative e alle credenze negative che hai su te stesso, sugli altri, sulla vita, eh, quindi veramente eh, è uno strumento che vi può aiutare nella, nel raggiungere i vostri sogni, assolutamente, vuoi aggiungere qualcosa Alberto? Ma diciamo, beh, assolutamente il metodo è potentissimo, è molto, è molto immediato, l'abbiamo detto tante volte, il consiglio è sempre quello, è sempre quello di provare, insomma c'è capitato di avere un confronto anche a questo corso, perché mh, fisiologicamente capita sempre lo scettico, il non credente, a parte che qui non, non parliamo di religione ma di spiritualità, consiglio è certo. quello di provare. E... C'è cioè un metodo molto immediato, molto dolce, molto protetto, quindi non ci sono traumi, non ci sono tempi lunghi, esatto. ok? Non crea dipendenza e questa, logo sealing, la preghiera, mangiare bene, sono tutte abitudini quotidiane, no? Che magari uno può dire, ah ma sono ripetitive, sono noiose, ti danno risultati, falle. Dopo ci sono delle cose che invece uno può cambiare in corso d'opera. Però c'è il discorso chiave che facevi prima, che appunto abbiamo appreso un po' anche ieri dal webinar, è quello di uscire dalla zona di comfort. È sempre il solito discorso. La neuroplasticità, eh, trovare nuove soluzioni, la resilienza, essere come l'acqua, stare nel flusso. Sì, c'è il coronavirus, ma cosa posso fare io a prescindere dal coronavirus? Anche se la situazione è peggiore, sono chiuso dieci giorni in casa, in quarantena. C ho internet, mi possono portare da mangiare a casa? Posso, ci sono un miliardo di audiolibri su internet, posso ascoltarne uno al giorno, posso guardare un film in lingua, cioè noi ci siamo messi in discussione in una fase in cui tanti stanno fermi, io prima da Verona sono andato in Sardegna, poi dalla Sardegna siamo venuti qua, abbiamo compilato un miliardo di moduli, non ci siamo persi d'animo, esatto. stiamo conoscendo gente, ogni giorno facciamo cose diverse, prendiamo la metropolitana, cuciniamo, puliamo... Ogni giorno è uno stimolo, ci vengono nuove idee, ed è un periodo, cioè da qui si sviluppa, è, è tutto in evoluzione, però uno si deve mettere in gioco, senza paura. È chiaro che se uno, appunto, o per paura o per una serie di ragioni, fa sempre le stesse cose, avrà sempre gli stessi risultati, esatto. vai sempre nello stesso bar perché ti trovi bene, capito? Però... Che, che evoluzione hai, onestamente certo. anch'io c'erano delle cose che continuavo a fare anche se mi davano magari soddisfazione relativa adesso, magari, certo, non sono a casa eh, a parte che posso fare le videochiamate, eccetera ci sono comunque mille modi non andrò al bar a bermi una birra mi bevo la birra qua all'angolo una birra artigianale, inglese cioè, trovo nuove modalità oh, la ormai. vita è fatta di questo la vita è vivere, non è fare le stesse cose, non è routine, non è lavoro, timbro il cartellino, perché a un certo punto uno percepisce anche che c'è bisogno di qualcosa in più, di dare qualcosa in più. Le persone che hanno inventato delle grandi cose, hanno avuto delle visioni, hanno usato la mente creativa, cioè qualcuno diceva se la tua idea non è folle, non è... lascia stare, non c'è bisogno di robe piccole, cioè anche le robe piccole, anche la, la penna Bic è stata ah, un'invenzione un incredibile, eh beh, certo. però... Walt Disney, Albert Einstein, Steve Jobs, c'è cioè persone, eh, il computer, l'energia, certo. Tesla, l'energia libera, c'è cioè cose che, che vanno veramente a spostare nel mondo a costo di, di farti mille nemici, perché è ovvio che se vai a, a costruire delle cose che vanno contro i poteri forti, figurati, avrai amici ma anche nemici, però il sogno è quello che ti mantiene in vita, la voglia di vivere e di creare. Qualcosa vorrei aggiungere una cosa oggi noi abbiamo fatto la lettura delle carte potete andare a guardarla mi raccomando iscrivetevi al nostro canale che ci fa piacere eh, così potete seguire i nostri video però quello che volevo dire abbiamo pescato una carta che parla di intenzioni pure di amore no? Eh, cioè quando tu hai un progetto è importante pregare e chiedere agli angeli e all'arcangelo Michele con intenzione pura di amore di essere aiutati nella manifestazione di questo progetto, okay? E questo è il consiglio che io assolutamente eh, vi do in assoluto, però un'altra eh, un cosa eh, è quella di non preoccuparvi, eh, la paura è, mh, è reale, vi paralizza ma quando voi iniziate ad agire piano piano vi rendete conto che molte paure sono irrazionali, cioè sono uh, paure che non hanno alcun senso. È vero che quando fai dei grandi progetti ci, ci sono persone che magari sono entusiaste per il tuo progetto e altre meno, però vi posso garantire che la percentuale di persone eh, contro di voi normalmente è veramente piccola, quando il vostro progetto è grande, è luminoso, eh, quando voi si è, state lavorando per il ma grazie a Dio non siamo nel periodo della santa inquisizione, voglio dire, no? Io parlo per gli operatori di luce, cioè adesso noi, magari ci sono persone che, vi faccio un esempio e poi vi lascio, vi lascio. Eh, noi eh, ci siamo iscritti nel college inglese, eh, la nostra insegnante d'inglese è simpaticissima, ha captato immediatamente, appena, abbiamo iniziato, appena mh, ho iniziato a spiegare di che cosa, mh, cioè qual è il mio lavoro, qual è il nostro lavoro insieme, lei eh, diciamo, è rimasta entusiasta, ci ha sostenuto, c'erano delle persone nella classe un po' scetiche che non capivano e lei per ore ha, non ha fatto altro che spiegare come la spiritualità e la scienza possano eh, coesistere insieme come eh, è possibile che esista un, uno psichiatra che si occupa di spiritualità un medico di base che eh, fa shatsu piuttosto che agopuntura piuttosto che eh, ayurveda giusto si chiama sì, ayurveda sì, sì. quindi voglio dire eh, siamo, siamo stati accolti in questo college anche in maniera molto eh, calorosa quindi non abbiamo avuto paura, vergogna un po' all'inizio ma poi ci siamo lanciati abbiamo iniziato a spiegare di che cosa si tratta adesso tutti sono curiosi, tutti vogliono sapere di che cosa si tratta quindi eh, la paura se ti blocca, se tu hai paura e vergogna vi faccio un esempio, quando facevo il mio precedente lavoro io eh, rappresentavo il benessere nella mia azienda eh, vendevo dei, degli integratori molto buoni che aiutano per il benessere psicofisico, eh, però il mio, il mio strumento di lavoro era quello di andare a fare volantinaggio, perché a me non piaceva suonare i campanelli o bussare alle porte, a me piaceva essere chiamata e poi io spiegavo di che cosa si trattava e quindi riuscivo a fare tanti clienti, però questo strumento non esisteva a YouTube, non esistevano gli strumenti da adesso, io facevo chilometri e chilometri ogni giorno di volantini voi non ci crederete io un po' mi vergognavo di fare volantinaggio non ho dentro non ho, al di fuori di me nessuno si accorgeva di questo ma dentro di me alzarmi la mattina ogni giorno eh, fare questa quest azione all'inizio eh, comportava un sacco di resistenze e poi è diventata un'abitudine a forza di farlo la paura è passata eh, non so se, mh, se, se riesco a far passare il messaggio alle volte ci mettiamo in testa che una cosa è sbagliata che gli altri ci possono giudicare invece poi quando affrontiamo la paura magari c'è chi giudica ma è veramente una percentuale minima rispetto alle persone che ti, ti accolgono col cuore aperto sì, eh, e, con, eh, e con amore quindi anima infinita operatore di luce o tu che mi stai seguendo per la prima volta eh, magari non sai nemmeno chi sono, questi sono dei consigli base. Non mollare i tuoi sogni, non mollare, pianifica un piano d'azione passo dopo passo, scrivi i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. Eh, potresti anche ieri un consiglio molto pratico: è stato anche quello di. Um, il consiglio è stato quello di, uh, di scrivere, di scrivere. Oggi cosa devo fare? Ok, mi alzo, colazione, passeggiata al parco, ok? Eh, quindi esercizio fisico, eh, contattare 10 persone al giorno, fare un video su YouTube, eh, non so, scrivere il libro, scrivere 10 pagine sul, su un libro. Ecco, fate queste azioni, scrivete e poi mettete una crocetta che quello lo hai fatto. Quello può essere un aiuto. Straordinario, pianificare in un'agenda la vostra giornata può essere utilissimo per agire nella direzione dei vostri sogni e dei vostri obiettivi, se no, la manifestazione. Uh, può sempre, possono sempre capitare delle cose impreviste, sincroniche perfette, quasi magiche ma normalmente sapete quando arrivano queste cose, quando voi iniziate ad agire nella direzione dei vostri sogni allora iniziano veramente a manifestarsi questi piccoli grandi miracoli mm? assolutamente sì Ok, allora noi per oggi abbiamo sì. finito, eh, con questo video vi vogliamo salutare e ci sentiremo presto nei nostri prossimi video. Un grazie bacione grande, grazie, ciao ciao. ciao.